Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Io sono un insegnante di connessioni angeliche e di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce e mi occupo anche di coaching energetico per aiutare le persone a raggiungere i propri sogni e obiettivi e manifestare la realtà che vogliono lasciando andare i sabotaggi, i blocchi che a qualsiasi livello stanno impedendo eh, di ti stanno impedendo di raggiungere i tuoi, i tuoi sogni i sogni più grandi della tua anima in questo video vi parlerò di, que, di manifestare attraverso il perdono perdonare per manifestare e questo è uno dei principi fondamentali per raggiungere quelli che sono gli obiettivi della tua anima del tuo scopo divino naturalmente queste sono materie spirituali quindi questo video è dedicato a tutti Coloro che a qualche livello vorrebbero raggiungere i propri obiettivi e i propri sogni, ma nonostante lavorino sulla manifestazione, sulle affermazioni positive, nonostante magari fate il processo di liberazione, nonostante fate le preghiere di protezione, non riuscite a manifestare quelli che sono i vostri goal, i vostri obiettivi, che possano essere lavorativi sulle relazioni eh, di tipo anche sentimentale qualunque siano i tuoi obiettivi magari anche in allineamento alla tua anima e quindi non riesci a spiegarti il perché eh, uno degli insegnamenti più grandi dell'arcangelo michele è stato proprio quello di perdonare di lasciare andare i pesi di lasciare andare quelli che sono gli autosabotaggi allora perdonare in primis noi stessi eh, da, tutto, da tutte le azioni che possiamo aver commesso o anche da, dai pensieri e emozioni di tipo negativo legati a noi stessi o alle altre persone alle volte siamo troppo severi con noi stessi vogliamo raggiungere a tutti i costi i nostri obiettivi e magari abbiamo un linguaggio negativo nei confronti di noi stessi È di fondamentale importanza il perdono quindi perdonare noi stessi, smettere di avere un linguaggio negativo, smetterla di guardarci allo specchio, e di sentirci inadeguati, smetterla di parlare male del nostro corpo, se magari siamo in sottopeso, in sovrappeso, se magari c'è qualche ruga nel nostro viso eh, legata a un'età che avanza, eh, anziché parlarci male, anziché eh, sminuirci, iniziamo a mandare amore alle nostre cellule, amore al nostro corpo, all'immagine di noi stessi allo specchio. Iniziamo a fare affermazioni non solo di successo, eh, grazie perché sono ricco, grazie perché vivo nell'abbondanza, queste sono eh, assolutamente eh, affermazioni positive, e potenzianti, ma è importante parlarci: parlare di noi stessi in, in maniera amorevole e gentile. Eh, io sono ri, sono mh, felice, sono grata perché amo il mio corpo, Corpo, perché più passano gli anni e più ringiovanisco sono grata e felice perché la vita è generosa con me. sono grata e felice perché sono una persona eh, in allineamento con la propria anima e col proprio scopo divino sono grata e felice perché mi sento in pace in armonia con me stessa sono grata e felice perché, eh, perché sento amore per le, per le mie cellule per la mia immagine per la persona che io sono ecco iniziare a parlare in maniera potenziante su noi stessi va bene in allineamento all'amore e perdonarci per le cose che ci siamo detti per, eh, perché magari ci siamo parlati male. Eh, e perdonare gli altri va bene quindi gli altri sono uno specchio di noi stessi quindi ci possono essere persone che ci parlano male e magari ci feriscono perché vanno a toccare quei punti eh, molto in cui noi siamo molto delicati eh, vi è mai capitato di pensare male di voi stessi e poi ci sono delle persone che vi offendono e dicono esattamente quelle cose che voi sapete non essere vere però avete paura di questo avete paura di quel giudizio avete paura che le persone vi dicano esattamente quelle parole e poi può succedere che qualcuno eh, vi accusa o vi sminuisce o vi offende ecco è proprio su in quei punti deboli ecco lasciate andare la rabbia il rancore il giudizio forte nei confronti di queste persone iniziate a perdonare a benedire a lasciare andare queste persone, queste persone che non vedono la vostra grandezza animica ma vogliono ma proprio perché anchesse sono persone eh, che non, non amano se stesse e quindi eh, tendono ad attaccare, a giudicare gli altri. Quindi lasciate andare il giudizio delle altre persone, in particolar modo se siete operatori della luce, molto probabilmente eh, vi può accadere che incontrate nel vostro cammino persone che non condividono la vostra visione della vita, non condividono il vostro lavoro, non condividono il vostro modo di di, di, di esternare la luce eh, che voi state irradiando no? eh, perché alle volte la luce viene attaccata dalle dalle tenebre tra virgolette ma eh, il modo più potente per eh, lasciare andare per schermarvi non solo la protezione e la liberazione dell'arcangelo michele ma anche l'energia del perdono l'energia della benedizione quindi benedizione all'interno verso noi stessi benedizione all'esterno verso gli altri quindi questo è uno dei principi fondamentali per manifestare i propri sogni perché quando le affermazioni positive non funzionano quando la, la riprogrammazione sembra non funzionare è proprio una mancanza di perdono quindi perdonare anche le ferite del passato perdonare la ferita dell'abbandono perdonare la ferita della solitudine perdonare la ferita del giudizio perdonare la ferita del, eh, della rabbia che abbiamo anche repressa perché una rabbia può essere anche repressa magari non parliamo ma emettiamo un suono attraverso le nostre emozioni negative diciamo che ancora peggio nel senso che le emozioni sono creazione divina quindi se noi abbiamo pensieri positivi ma emozioni negative c'è cioè una vera e propria discrepanza tra quello che noi vogliamo manifestare e quello che noi sentiamo quello che noi sentiamo è ancora più forte della nostra volontà quindi queste emozioni negative devono essere trasmutate come io consiglio sempre il logo sealing e ve ne parlerò alla fine di questo video ma un pro, il processo del perdono è fondamentale per trasmutare le emozioni negative in amore, in perdono, in compassione. Pensate che voi guardate anime meravigliose, noi dobbiamo pensare che il nostro corpo fisico è composto per il 90%, l'80%, adesso non conosco la percentuale esatta, ma la maggior parte delle nostre cellule sono composte da acqua, ok? Eh, quindi eh, sono state fatti degli studi straordinari da Marasao Emoto che oggi non c'è più potete andare a guardare su internet eh, come noi quando noi parliamo all'acqua e mandiamo suoni e melodie e energie di amore se noi ad esempio scriviamo in un bicchiere d'acqua la parola amore e in un bicchiere d'acqua la parola odio, rancore già solo il suono di quella parola la frequenza la vibrazione di quella parola distrugge le molecole dell'acqua mentre la parola amore gratitudine perdono compassione gentilezza abbondanza entusiasmo sono parole potenzianti le cellule dell'acqua assumono delle forme straordinarie bellissime sono dei cristalli straordinari dovete andare a guardare su internet le foto di, di come le molecole dell'acqua rispondono solo a queste parole immaginatevi all'emozione associata alle parole quindi per poter avere riscontro positivo anche le persone che ad esempio vogliono guarire nel corpo e eh, magari stanno viv vivendo una malattia stanno eh, soffrendo eh, per la perdita per un luto oppure stanno, eh, si stanno ammalando nel corpo eh, di qualsiasi patologia voi non vi rendete conto di quanto sia importante il linguaggio che noi mandiamo alle nostre cellule quanto sia importante il lavoro sul perdono perché perdonare ti porta da una frequenza vibratoria di rabbia e di paura a una frequenza di amore di abbondanza di gioia di guarigione di bellezza di luce è, diciamo uno step fondamentale nel momento in cui noi vogliamo manifestare i nostri sogni quindi ripeto la legge dell'attrazione per chi non la conosce è una legge universale che eh, dice che simile attira simile cioè una frequenza vibratoria di un certo tipo ha un suono ha una frequenza e lo stesso vale per un'altra un cosa che noi vogliamo, cioè quello che noi siamo, attiriamo. Quindi, se noi vogliamo attirare abbondanza nella nostra vita, noi dobbiamo vibrare nella frequenza dei nostri sogni e dei nostri obiettivi affinché. Per frequenza la legge dell'attrazione ci aiuterà a manifestare i nostri sogni e i nostri obiettivi. Eh, quindi molte persone sono convinte che la legge dell'attrazione non, non funziona, non esiste, sono, eh, è solo New Age. La New Age ha portato degli insegnamenti molto potenti sulla legge dell'attrazione, ma ripeto, il processo del perdono è fondamentale per guarire le ferite della nostra anima, perché in un certo senso, no? Noi cerchiamo di risalire attraverso la riprogrammazione, le affermazioni positive di frequenza, quindi non facciamo altro che dire io sono nell'abbondanza, io guadagno 100.000 euro al mese, io sono bellissima, io sono una donna di successo, io ho un lavoro meraviglioso, un uomo che mi ama, vi faccio un esempio, eh? Eh, eh, però vibro, vibro come il piombo perché dentro di me c'è rancore, dolore, sofferenza, paura, senso di imp impotenza, quindi anche se mi sforzo di affermare abbondanza, il piombo mi butta giù. Ecco per alleggerire questi pesi, per alleggerire le molecole del nostro corpo le nostre cellule per guarire dalle ferite dell'anima per guarire da patologie dobbiamo perdonare vi posso garantire che le persone che perdonano guariscono in tantissimi livelli guariscono nelle, nelle emozioni guariscono nel corpo nell'anima nello spirito l'energia cambia e quando iniziamo a, a, a, a pensare quello che noi vogliamo non abbiamo più resistenze non ci sentiamo più indegni non ci sentiamo più immeritevoli quindi è fondamentale Eliminare la rabbia il dolore la sofferenza trasmutare questo in compassione e in accettazione di tutto ciò che è avvenuto nel nostro passato facendo questo noi trasformiamo la nostra energia e allora sì che poi possiamo cambiare le nostre emozioni perché l'emozione è fondamentale nel processo di manifestazione quella che ci aiuta sempre di più a salire quindi avere emozioni positive trasmutare non sono meritevole in io merito abbondanza io sono degna di, di ricevere abbondanza io sono degna di essere amata io merito di essere amata ecco allora quando noi perdoniamo non sentiamo più nel nostro cuore resistenza quando affermiamo queste cose Parole. Il processo del perdono, una preghiera che io ho scritto e la potete trovare nel mio sito connessioniangeliche.com. Con, ehm, consiglio la preghiera del perdono una persona alla volta, per perdonare una persona alla volta tutte le persone che nella nostra vita, da quando siamo nati fino ad oggi, ci hanno fatto del male. Perdonare non vuol dire accettare. Che gli altri eh, cioè se gli altri hanno commesso degli errori non vuol dire eh, ah che bello perdono sono queste persone io le perdono quindi va tutto bene no perdonare vuol dire tagliare le corde energetiche tra noi e un evento negativo tra noi e persone negative che hanno cercato di danneggiarci ci hanno fatto del male o hanno provato a farci del male eh, vuol dire proprio tagliare le corde allontanarci energeticamente da loro e il perdono più profondo dell'anima è un livello spirituale in cui noi riusciamo a vedere la persona che si è comportata male, che possiamo essere anche noi o altre persone, attraverso gli occhi di Dio. Cioè vedere quel filino di luce che ancora c'è dentro di loro e che eventualmente potranno eh, cambiare, potranno evolvere, potranno migliorare. E se questo non avverrà, l'arcangelo Michele parla della giustizia divina che non è vendetta. Giustizia è un'ottava superiore. Se noi vogliamo vendetta e auguriamo il male a una persona, noi ci mettiamo nello stesso livello di quella persona e abbiamo difficoltà a manifestare i nostri sogni, difficoltà a realizzare i nostri obiettivi, difficoltà a incontrare l'anima gemella, difficoltà a trovare il lavoro dei nostri sogni, difficoltà manifestare i nostri obiettivi anime infinite io mi dispiace deludervi se voi credevate che la legge dell'attrazione può funzionare con sentimenti di rabbia e di accusa e di giudizio violento mi dispiace sono emozioni completamente opposte ai vostri sogni quindi voi da una parte affermate che volete una cosa ci mettete tanta energia tanta forza mentale ma non riuscite a riprogrammare il vostro inconscio È come che il perdono sia la chiave di apertura del vostro cuore e in un certo senso sia una porta di accesso fondamentale al vostro inconscio e questo non lo dice quasi nessuno un'altra cosa fondamentale lasciate andare i sentimenti di gelosia di Invidia, va bene, non, invidia, non andate a invidiare chi sta avendo successo o chi è in una relazione amore d'amore. Che in, quando vedete le coppie, eh, magari state cercando un partner di vita e vedete le coppiette felici. Non provate gelosia per questo, perché se no, in un certo senso voi lo state allontanando dalla vostra vita. Eh, non provate gelosia per chi ha successo, non provate gelosia per chi ha più soldi di voi, non provate gelosia per chi è più bello o più bella di voi cercate invece di capire come queste persone hanno raggiunto il successo come queste persone hanno trovato l'amore l'amore è una frequenza opposta alla gelosia se voi avete sentimenti di gelosia non potete essere nella frequenza vibratoria dell'amore ecco perché vi dovete Perdonare, lavorate sul perdono del vostro sacro cuore queste preghiere sono completamente gratuite le trovate nel mio sito e puoi farcela anche da solo e anche da sola senza l'aiuto di un coach ma se vuoi accelerare il processo del perdono se vuoi trasformare il piombo in oro se vuoi trasmutare le tue emozioni negative in positive, Esiste una tecnica potentissima chiamata Logos Healing, nasce dalla logosintesi, ma è stata, mh, diciamo, completata con l'aiuto dell'Arcangelo Michele e aiuta ad accelerare il processo di manifestazione perché vai a pulire tutte le emozioni negative, tutte le resistenze, tutti i sentimenti di ingiustizia, tutti i sentimenti di impotenza, tutto il sentirti non degno, non meritevole. Ehm, la gelosia eh, il dolore la sofferenza la rabbia il giudizio forte che hai nei confronti di chi ti ha fatto del male anche le cose più brutte che tu puoi aver subito io ho lavorato con centinaia di persone e ho visto persone che hanno subito violenze che hanno subito traumi hanno superato questo e hanno, hanno trasmutato le loro emozioni di dolore in emozioni di compassione e di perdono e in emozioni di amore puro e quando tu fai questo shift questo passaggio tu puoi iniziare a manifestare e a, a, a, a sentire e a pensare e a vibrare nella frequenza dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi se vuoi maggiori informazioni su logo ceiling e il processo del perdono accompagnato da un coach che sarei io c'è anche alberto noi ti possiamo veramente aiutare a cambiare la tua energia e ad accelerare il processo di manifestazione che è un processo naturale noi manifestiamo sia che vogliamo sia che non vogliamo se non se non diventiamo noi creatori consapevoli è l'inconscio che attraverso i programmini che ha crea la realtà in base a quello che a livello inconscio noi abbiamo e quindi non siamo più creatori consapevoli, ma inconsapevoli. Ed è per questo che ci capitano delle cose spiacevoli, è per questo che continuiamo ad incontrare sempre le persone che ci fanno arrabbiare, ed è per questo che non riusciamo a manifestare l'uomo della nostra vita, ed è per questo che non riusciamo a manifestare abbondanza, ed è per questo che. Che si ripetono dei cicli continui in circostanze con persone diverse, ma simili e analoghi a quelli che abbiamo già esperienzato in precedenza. Tu anima in cammino, anima in evoluzione inizia ad accorgerti di questo ok per questo ripeto c'è il processo di liberazione una preghiera da me scritta la trovate nel mio sito connessioneangeliche.com risorse gratuite c'è la preghiera del perdono una persona alla volta sempre nel mio sito internet processo di liberazione lo trovi anche su youtube ma a prescindere da questo se vuoi accelerare Fa, mh, puoi lavorare con me con logo ceiling va bene io spero di essere stata abbastanza chiara e spero di portarti un messaggio importante perché qua è possibile uscire da questo ciclo ripetitivo che ti sta impedendo di essere felice un salutone a presto ciao